Confartigianato Palermo, ripristinare le botteghe scuola per battere la disoccupazione. E questa la proposta avanzata da Confartigianato Palermo per aiutare i giovani a muovere i primi passi nel mondo del lavoro sin dal termine della scuola dell'obbligo, acquisendo competenze professionali sin da giovanissimi e avviando un inserimento lavorativo che permetta di proseguire, nel frattempo, gli studi nella propria città. Confartigianato già negli anni scorsi ha permesso ad alcuni studenti palermitani di accedere a corsi di formazione in due aziende palermitane. È arrivato il momento di ripristinare le botteghe scuola, dice Nunzio Reina, presidente di Confartigianato Palermo, perché la politica regionale, specie sulla tematica del lavoro, si è rivelata fallimentare. In questi giorni si parla di ripresa economica in Italia, ma ciò non riguarda di certo i nostri giovani visto che la disoccupazione a livello nazionale supera il 35%. I ragazzi sono costretti ad emigrare anche per mantenersi durante gli studi o restano nella propria città attendendo un'occupazione che non arriverà mai. Per Reina, le botteghe scuole. Realizzate favorendo le imprese e prevedendo agevolazioni fiscali, permetterebbero ai giovani di intraprendere un percorso formativo a prescindere dal lavoro desiderato, le competenze acquisite conclude e arricchirebbero il loro bagaglio culturale, indirizzandoli ad una crescita professionale più consapevole. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps?.